Va bene, allora, avrei voluto farlo vedere sul sito, ma la rete oggi non collabora molto, ma noi viviamo ugualmente e quindi ci arrangiamo. Eh, cinque minuti per risaltarci e per ehm, vedere insieme il programma delle ultime tre settimane che verranno, hm? le ultime tre settimane di corso, come sapete, eh, allora, la giornata di oggi e i tre mercoledì che ci separano dalla fine del corso li useremo ovviamente per lavorare sul sito del corso. Come vi avevo accennato per chi non mi ricordo più se era un giorno di alto o bassa affluenza, come vi avevo accennato alla fine eh, di dicembre, in questo mese cerchiamo di non introdurre argomenti nuovi, ma in modo da cercare di darvi del tempo per consolidare le cose che sapete, non introdurre tanti argomenti nuovi, no? cerchiamo soprattutto di consolidare le cose che, che conosciamo. Eh, quello che abbiamo fatto in, all'inizio del corso è stato di introdurre quasi ogni settimana una tecnologia nuova no? e fare degli esercizi mirati. Eh, quello che cercheremo di fare adesso invece... Chiaramente continuare a lavorare, continuare a far crescere il sito, ma con un metodo diverso. Partiamo dalla specifica di una funzionalità che vogliamo fare e ci andiamo noi poi a scegliere quale tecnologia utilizzare. Cioè non sarà più del tipo fammi un esercizio usando Ajax per fare questa cosetta qua. No, partiamo, facciamo il passo progettuale vero e proprio. Nel sito serve una certa funzionalità, come la realizzo? La realizzo in JavaScript, la realizzo come JSP, la realizzo, lo decido. Lo decido, ci ragiono, la soluzione a questo punto non sarà unica, ma eh, ce ne saranno centinaia possibili, ne prenderemo una e faremo una soluzione. Eh? Quindi che è un po' l'approccio con cui dovrete, sarete in qualche modo costretti a lavorare facendo la tesina, nel senso che si parte da una specifica, poi eh, come la realizzate, eh, come organizzate il codice, eh, che tecnologie scegliete per realizzarla, è in buona misura una scelta progettuale, individuale. Eh? Uh, quindi, questi laboratori, cominciamo oggi con un esercizio un po' semplice, se non altro per ricollegarci e riprendere in mente no? uh, quello che avevamo fatto e cominciamo ad entrare nel vivo un po' delle funzionalità di questo sito. Ciò cioè, che abbiamo fatto finora è più che altro, erano più che altro uh, cose accessorie, cioè il login delle persone, il contenuto statico, gli elenchi delle aziende, cose che ci sono servite erano più semplici, ci sono servite per giocare, per provare a sperimentare, forse a volte anche forzando un po' la mano, nel senso facendo cose un pochino inutili, no? ma però eh, per giocare sulle varie tecnologie. Adesso entriamo sul vivo, eh, che è eh, questa parte qui, no? gestione sensori, gestione cruscotti, gestione bacheca, cioè il contenuto vero e proprio del sito. No? Quindi le di questa settimana saranno la costruzione di, non dico tutto, non ce la faremo, una parte la lasceremo non fatta, una parte la faremo, ve la daremo già fatta noi, no? in modo da, eh, da rendere il sito minimamente funzionante, però lavoreremo su questa parte qui. No? Eh, quindi questo è il primo... Aspetto metodologico che volevo farvi vedere Quella parte che è necessaria ma eh, molto noiosa da fare Non la facciamo in aula, questa qua in alto Sulla creazione di nuovi utenti, nuove aziende Che è necessario per poter lavorare Però non la facciamo in aula, vi daremo poi una versione eh, implementata diciamo così, in modo minimale Invece qua ci concentriamo sulla parte vera del sito no? In cui vediamo i dati dei sensori, eccetera. Eh, riprendendo questo ok questo era il primo il, la maggior parte del tempo quindi la useremo in questo modo eh, approfittate ne approfittiamo neanche eh, per eventualmente andare a riprendere degli argomenti delle cose precedenti che non siano state ben comprese nel senso che fatecelo sapere se ci sono degli argomenti in cui diciamo così non dico per maggioranza perché non ci mettiamo a votare, ma ci sia un certo consenso sul fatto che sarebbe bene magari dedicare una mezz'oretta per approfondirlo, eh, ricaviamo del tempo per farlo, no? quindi eh, cerchiamo di, di, di sfruttare questo tempo qui dei eh, 3, 6, 9 e 10, che sono oggi ore, 10 ore, che sono tutto sommato su un corso da 80 ore, un 15%, no? per consolidare le cose che abbiamo visto e in certo senso cominciare a lavorare sulla tesina. Quindi questo è il programma di mercoledì più oggi. I eh, martedì, allora i due martedì prossimi, il prossimo e l'ultimo, eh, oltre a introdurre qualche piccolo argomentino che servirà per l'esercizio il giorno dopo, ma sono minuzie che poi trovate scritte sul sito, ehm, quello che ho intenzione di fare è di lavorare sulla parte teorica del corso, dell'esame, scusatemi sapete che c'è la prova di una mezz'oretta di, di domande scritte e eh, mi sembra giusto che la prima elenco di domande non sia quello che voi vediate all'esame ma che facciamo un po' di esercitazione prima in aula. Quindi quello che prevedo di fare sia martedì prossimo che quello successivo è quella che banalmente io chiamo simulazione d'esame, nel senso che io preparerò quattro testi d'esame. Due li userò sugli appelli e due li usiamo in aula per esercitarci. Diciamo che io li preparo senza decidere ancora prima quali faccio in aula o quando faccio l'esame, in modo che siano della stessa tipologia, della stessa difficoltà, al meglio della mia capacità di, di fare le cose della stessa difficoltà, ma perlomeno della stessa tipologia sì, delle domande che troverete eh, all'esame vero e proprio. No? Quindi ci, ci esercitiamo su questo. Non ve lo metto sul sito prima, eh, lo distribuisco la carta in AO. Adesso vediamo, magari vediamo se funziona la rete, non c'è bisogno della carta, eh, in modo da fare anche poi la prova realistica sui tempi. No? Quindi normalmente cerchiamo sempre di darvi le cose prima in modo che le guardiate, in questo caso no, no? le distribu distribuiamo poi dopo, oppure al momento stesso, in modo che vi sappiate anche misurare sul tempo di, e io anche, visto che è il primo anno in cui facciamo questa modalità d'esame, eh, saper tarare reciprocamente i vari tempi e le varie difficoltà. Hm? Il giorno di giovedì, sono tre, il primo che è quello di questa settimana, chiuderò l'argomento che ho via via ritardato, devo, devo chiudere ancora una lezione sulla parte di sistemi informativi per la gestione della conoscenza, abbiamo visto la parte teorica e vorrei farvi ancora qualche carrellata sui prodotti specifici che si utilizzano realmente, cioè la tipologia di prodotti e alcuni nomi, quindi questo vorrei farlo giovedì, mentre i due giovedì successivi avremo... Eh, delle persone esterne no? che lavorano in azienda, ci sono informazioni eh, sul sito se e quando si riuscirà a collegarsi nuovamente, eh, che ci verranno a raccontare le cose per davvero, no? non, non come stiamo facendo qua in cui simuliamo di creare un'azienda, simuliamo di creare un sito, ma ci raccontano dal punto di vista aziendale la loro esperienza relativa chiaramente ai temi del corso, no? quindi relativa ai temi tecnologici. Allora, la, la prima mi pare, adesso non ricordo esattamente l'ordine, ma la prima dei due è una società, si chiama TRIM, una società medio piccola, eh, quindi di una ventina di persone, quindi non è neanche piccolissima, eh, che lavora da un decennio probabilmente nel campo delle applicazioni web, in particolare... Eh, molti dei lavori che hanno fatto erano nel settore bancario, mh? bancario assicurativo, che è quello che, almeno nella nostra regione, dà da, eh, da mangiare a molti essenzialmente nel campo dell'informatica. Eh, e quello che ci verranno a raccontare è sia come funziona, come, come è architetturato, diciamo così, il sistema informativo, la struttura di un'applicazione seria, mh? Eh, di appunto di, di portali operativi di, di, di grossi istituti, eh, quindi sia eh, diciamo così i principi di funzionamento, l'architettura, e cui cercheremo di rivedere eh, le cose che abbiamo visto in piccolo, vari sottosistemi sotto informativi che si parlano tramite web service, li sentiremo, ci faremo raccontare: sono curioso anch'io di saperlo nel dettaglio, eh, quelle che sono. Le, le effettive architetture, come vengono utilizzate effettivamente queste cose eh, con un'attenzione anche, mi hanno accennato che eh, avrò fatto un discorso anche sul discorso della manutenzione cioè come fare, che soluzioni si sono dati per far evolvere poi queste soluzioni una volta che sono state create, che è sempre la parte più, più complicata. Quindi questo sarà la prima dei due interventi esterni l'altro intervento esterno è eh, invece di una società molto più grande, si chiama Reply, che a Torino è una delle più grandi società eh, di consulenza informatica, in realtà è una, forse qualcuno di voi lo conosce già, è cioè un gruppo di molte aziende, quindi hanno un modello aziendale particolare per cui l'azienda, se vogliamo, il gruppo è molto grande, no? sono centinaia di, di persone, ma eh, si sono dati un modello in cui eh, lavorano su aziende di di medie dimensioni, piccole e medie dimensioni, quindi sono tutte aziende da 20-30 persone, un'altissima percentuale di laureati eh, e ogni azienda, sottoazienda, diciamo così, segue un tema specifico e ovviamente tutte fanno parte di un unico, di un unico gruppo. E a queste persone io ho chiesto di venire a raccontarci, visto che sono state una delle poche aziende, delle prime aziende che ha cavalcato eh, Internet non solo come strumento eh, di attività, cioè su cui... Il, fare i loro lavori, ma anche come strumenti di lavoro interno, sono stati tra i primi a creare una eh, rete sociale interna all'azienda, quella che in gergo si chiama Enterprise 2.0. No? Questa Enterprise 2.0 in realtà non è niente dal punto di vista tecnologico, nel senso che significa usare le tecniche che usiamo di collaborazione, no? di reti sociali, di comunicazione che siamo abituati a usare per gestire o per interagire con le nostre reti di amicizia eh, ma, o, o di colleghi o, insomma, o di comunicazione in senso lato, ecco, utilizzare quelle tecnologie all'interno dell'azienda, quindi in un ambito privato, per gestire i processi aziendali, no? che è un po' eh, dal punto di vista dell'organizzazione aziendale, è un po' abbastanza rivoluzionario una cosa di questo genere, se non altro perché introduce dei livelli di trasparenza che normalmente non ci sono eh, e di... Cambia la direzionalità dei flussi informativi all'interno della, della gerarchia aziendale. Direi che probabilmente ha funzionato, o può, ha potuto funzionare, proprio perché quelle aziende hanno, un, per quel tipo di azienda c'è un insieme di livelli gerarchici molto, molto diciamo, la gerarchia è molto piatta, no? sono molto poco livelli, molto ampia eh, rispetto ad altri tipi di aziende. Ecco quello che. Eh, ho chiesto di venirci a raccontare sia l'aspetto tecnologico cioè che cosa hanno fatto, no? che cosa mettono a disposizione ma soprattutto poi anche l'aspetto eh, operativo, gestionale che potrebbe interessarvi quindi la, la ricaduta non solo nei sistemi bancari gestionali che sono sì, come dicevo, danno la pagnotta a molti ma sono intrinsecamente noiosi ma anche su qualche cosa di eh, un po' nuovo e eh, come si dice in gergo pervasivo cioè, che arriva essenzialmente a tutta l'azienda eh, io quello che mi sento di chiedervi in merito a questi due interventi eh, poi manderò una mail anche per chi eh, non può esserci qua oggi eh, visto che il giovedì mattina per vari motivi diciamo così, la presenza in aula era abbastanza ridotta ma a me la cosa non tocca minimamente eh, nel caso in cui arrivano persone esterne no, potrebbe essere abbastanza brutto farli arrivare, e svegliare presto al mattino per arrivare di fronte a, a poche persone, quindi vi chiederei, sia per l'interesse, soprattutto per l'interesse della cosa, ma anche poi se vogliamo poi per la, diciamo così, rispetto nei, nei confronti degli ospiti, di cercare di essere presenti, come si dice, intervenite numerosi, ma se la cosa può interessare anche altri amici che avete che possono essere interessati al tema, ovviamente l'aula è aperta, ma non dobbiamo fare stadio ecco. va bene questo, questi erano un po' eh, gli avvisi generali avrei voluto darvi un altro avviso nel senso di date degli esami ma non le so ancora eh, quindi non ve lo dico perché non lo so eh, so, so solo che ovviamente ci saranno due date per lo scritto no? eh, capiteranno e una data per la valutazione delle tesine e questa data invece questa la, la, la decidiamo insieme, quindi ehm, vi so dire qualcosa di più, la metterò nell'ultima nell settimana di sessione, cioè quindi prima dell'inizio delle lezioni, che cade se non sbaglio eh, a cavallo tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo la data esatta non la posso ancora decidere perché devo prima vedere voi quali altri appelli quali altri diciamo così, esami avete in modo da non metterlo sovrapposto eh, di brutto essenzialmente con gli altri corsi non mi vengono in mente altri avvisi ah no eh, martedì prossimo oltre a fare la prova diciamo così, di simulazione di teoria Uh, vi, vi presento anche il testo della tesina su cui dovrete lavorare, mm? quindi lo leggiamo insieme, lo ragioniamo in modo da essere sicuri di, essere, di esserci capiti sui contenuti di che cosa vi chiederemo. Okay? Va bene, fine premesse. Allora, torniamo a questo schema che era quello che facciamo tempo fa, no? ormai sono forse tre mesi quasi, due mesi e mezzo. Ma a questo servono le specifiche, cioè le fai un certo giorno, ci ragioni, poi le vai a riprendere, in teoria non le tocchi quasi più, non toccherai probabilmente l'implementazione, dovrai ritoccare qualche cosa, ma questo continua a rimanere valido. E allora, tra le varie cose su cui vorremmo cominciare a lavorare è questa parte qua, gestione sensori cruscotti e bacheca. Rinfreschiamoci un po' la memoria di che cosa intendevamo quando abbiamo disegnato queste cose allora sempre andando a ripescare cose fatte allora avevamo quest'idea l'idea che il sito adesso a parte i dettagli sul posizionamento dei menu e cose di questo genere che poi chiaramente evolvono eh? ma avevamo eh, l'idea che il sito permettesse due cose principali no? la visualizzazione, la consultazione di due cose principali sensori, come sono indicati qua sotto questo ad esempio è un sensore di temperatura che sarà messo da qualche parte e quindi ciascun utente del sito poteva definire i propri cruscotti no? il dashboard di cruscotti in ogni cruscotto conteneva al suo interno una serie di sensori, una serie di riquadri, ciascuno dei quali mostrava un dato. In questo caso c'è un cruscotto, che si chiama XY123, che contiene due riquadri. Il riquadro inferiore è quello di tipo più semplice, cioè mostra i dati provenienti da un sensore di temperatura. Il riquadro superiore invece è un sensore, un riquadro di tipo particolare, perché è quello che mostra i post, ricordiamoci che avevamo detto che il sito doveva gestire anche una piccola, una sorta di rete sociale in cui ciascuna persona poteva scrivere eh, un messaggio e questo messaggio risulta visibile eh, da tutti i suoi colleghi, quindi da tutti gli altri utenti della stessa azienda, della stessa sede o di sedi diverse, no? quindi in cui dovevano scambiare essenzialmente informazioni sempre sul, sul campo energetico. Quella della sua bacheca è il lavoro che farete domani. Oggi cominciamo a lavorare invece sui, sui sensori. Quindi qua ci sono essenzialmente tre eh, macro aree no? su cui lavorare, che sono quelle che ci terranno occupati. Una è realizzare questi riquadri, realizzare diciamo così, la parte di codice che gestisce la bacheca e la parte di codice che gestisce la visualizzazione di un sensore poi sono tutti uguali ovviamente, una volta che l'hai fatto per uno cambierà solamente il suo ID e i valori numerici che associati. E la terza area, che è quella più complicata, che si vede anche da questa figura, che è quella che ha eh, maggiori funzionalità, e magari è questa su cui eventualmente cercheremo di tagliare un attimino e non necessariamente implementare tutto, è quella della gestione dei cruscotti. Cioè permettere all'utente di decidere che cosa mettere, dove, in che ordine e con quale configurazione. E noi avevamo, all'epoca, quando eravamo ancora ottimisti, sembrava tutto facile, bastava disegnarlo, avevamo pensato un'interfaccia di questo genere. No? In cui abbiamo detto, ecco, il Scotto X123 contiene una serie di sensori, io, ciascuno di questi sensori gli do un nome, posso cambiare il nome, posso eliminare questo sensore, qui sono in modalità di modifica no? di cruscotti definisco il cruscotto, qui avevamo disegnato queste frecce blu per ricordarci che magari questi blocchi possono essere spostati sopra e sotto a un certo punto posso rinominare il cruscotto, posso eliminare del tutto il cruscotto o posso aggiungere dei nuovi sensori all'interno del cruscotto, quindi c'era questa idea del tipo cerco un nuovo sensore, lo cerco per nome e poi questo cerca probabilmente mi darà, non, non l'avevamo disegnato nel dettaglio, una finestra, una nuova pagina in cui c'era l'elenco dei sensori che corrispondevano a quella ricerca, ne sceglievo uno, veniva aggiunto, poi lo posizionavo, eccetera. E in più ogni sensore nel momento in cui lo aggiungo, vedete che ha due nomi, uno è il nome intrinseco del sensore e l'altro è il nome del riquadro che voglio visualizzare, no? perché magari quel sensore ha un nome molto dettagliato ma per mia comodità no, do un nome diverso al riquadro che contiene i dati del sensore, quindi sono, questo non lo posso modificare, non lo posso denominare, quello, questo invece sì, perché è il titolo del riquadro. E poi ogni sensore in realtà ha anche delle proprietà, no? va configurato, perché il sensore raccoglie i dati grezzi. Poi il display che ne faccio, no, il riquadro che ne faccio, mi mostra questi dati elaborati in qualche modo. No? quello che tra un attimo poi quando magari guarderemo il codice io ho chiamato lo stile no? del, del riquadro eh, di un sensore di temperatura io potrei vedere, voler vedere il valore corrente quindi l'ultimo dato misurato oppure potrei voler vedere la media dell'ultima ora, dell'ultimo giorno oppure potrei voler vedere le medie delle ultime 12 ore quindi 12 valori, uno per ogni ora e qui una tabellina di numeri, no? che poi a ogni ora, ogni volta che ricarico la pagina in realtà, viene aggiornata. Quindi io potrei voler decidere di visualizzare quel flusso di dati, perché un sensore ha un valore istantaneo, ma nel nostro database avevamo pensato anche di mantenere ovviamente tutto il valore storico, che tipo di elaborazione fare su questa serie storica e poi visualizzarlo lì dentro. Quindi non si tratta solo di dire inserisci quel sensore qui, ma inserisci quel sensore qui e elabora i dati provenienti da quel sensore in questo modo che adesso in qualche modo configuriamo. Qui c'era l'idea di dire una tendina, la media sull'ultima ora, e poi ci saranno altre voci di questa tendina che ci dobbiamo inventare. Eh? Ovviamente quello più semplice è dammi l'ultimo dato, è quello che cominceremo a fare oggi. Eh? Una volta che abbiamo la struttura per fare quello, le altre saranno poi più facili da aggiungere. Oppure, e eh, l'avevamo già pensato allora, eh, pensare vedete che è facile, poi adesso quando stiamo pensando... Quando vediamo ciascuno di questi elementi di questa pagina e pensiamo di dover implementare, prende male, no? Eh, pensare a quanto codice c'è dietro ciascuno di quegli elementi. Grafico vuol dire che i dati di quel sensore, nel caso in cui sia un valore solo, non ha senso rappresentarlo come grafico, ma nel caso che ci sia una serie, quindi una serie degli ultimi campioni o la media degli ultimi n intervalli di tempo, io posso voler, posso voler richiedere che questi dati vengano rappresentati sotto forma grafica anziché sotto forma tabulare. Allora, questo sarà il pretesto, tra due settimane, eh, che useremo per eh, usare un servizio di mashup esterno per farci fare i grafici. Perché fare un grafico, come faccio? fare un grafico dovrei riuscire a costruire un'immagine GIF o PNG no? che si è costruita dinamicamente sulla base dei dati del database, non è che non può esserci l'omino che lo, lo fa in Excel e poi dopo lo, lo clicca lì dentro, no? eh, ma per fortuna c'è un servizio molto comodo sempre di Google che si chiama Google Charts, impareremo a usarlo a cui passeremo i dati in un certo formato e lui restituisce direttamente l'immagine. No? Quindi in quel caso useremo un mashup, la tecnica del mashup, cioè quindi andare a includere contenuti provenienti da siti diversi, questa volta non tanto per ehm, acquisire dati o informazioni dall'esterno, no? come Google Maps che acquisiva la mappa, quindi l'informazione vera sulla mappa, sulla cartografia, ce l'aveva il sito esterno. Qui l'informazione vera ce l'ho io, i dati del mio sensore, ma attraverso il mashup mi faccio fare un'elaborazione di questi dati che me li presenta, ad esempio, in forma grafica, e non in forma tabulare. E quindi uso un servizio, e non tanto, uso il mashup per accedere a un servizio di elaborazione e non tanto a un insieme di dati, un insieme di informazioni. Quindi questo, queste due videate sono quelle che ci guideranno il lavoro di questo mese, essenzialmente. Ce l'avevamo già, adesso riusciamo anche a capire un po' meglio che cosa comportano. Allora, partiamo dalla prima chiaramente questo qui è la vista, la vista del cruscotto una volta che è stato salvato mentre prima era la vista del cruscotto mentre era in fase di modifica creazione, di editing no? qui c'è l'elenco dei cruscotti che sono stati definiti da questo utente e eh, questo evidenziato è quello attualmente visualizzato, quindi questo è un altro, un altro pezzo di menu che non abbiamo ancora la nostra logica per creare menu non, non lo prevede e dovremmo farlo. Allora oggi partiamo da questo elemento qua in cui avevo provato a, a mettere già un po, di, un po' di ipotesi di informazioni. Noi qui, qui immaginavamo la, la figura col grafico, qua immaginavamo la temperatura corrente minima, massima, media, per darci, avevamo scritto questo per darci l'idea, per ricordarci che lì dietro ci sono delle elaborazioni da fare. Allora cominciamo da lì, um, allora io ho già provato a realizzare questa funzionalità qui e quindi guardiamola insieme, no? i vari passaggi, i vari ragionamenti. E eh, direi che la difficoltà principale è quella di chiarirsi sui, ehm, sui vari livelli di incasellamento delle informazioni. Cerco di spiegarmi. Noi abbiamo un numero, qua 21. Supponiamo di, partiamo semplici. Sul cruscotto vogliamo mostrare l'ultimo valore ricevuto, il valore corrente. Okay? Quindi dimentichiamo i grafici, dimentichiamo le serie storiche, dimentichiamo le medie. Hm? Poi le potremo aggiungere dopo. Allora, quel, quel numero è un valore che proviene da un sensore. Il sensore è un oggetto fisico esiste, è rappresentato nel database e del sensore abbiamo due tipi di informazioni nel database il sensore e i dati che sono stati raccolti da quel sensore noi l'avevamo già modellato questo, vado a riprendermi i disegni che avevamo fatto dove avevamo modellato questa parte in questo modo. Come si fa lo zoom qua? Ieri facevo lo zoom quando non volevo, adesso non lo fa più, vabbè. View. Ok. Ecco. Abbiamo queste due tabelle del database che ci rappresentano i dati raccolti. C'è una tabella sensore che mi dice quali sono i sensori fisicamente presenti nell'ambiente e poi qui abbiamo una relazione che mi dice che mi lega il sensore al site, no, alla sede dell'azienda presso cui è stato installato, quindi devo sapere dov'è. <coughs> e quindi poi ciascun utente potrà crearsi dei cruscotti che contengono solamente i sensori della propria sede, non, va, non può andare a sapere cosa fanno le sedi concorrenti. E queste sono, sono informazioni statiche, cioè la tabella sensori quando installo un nuovo sensore costruisco le informazioni. Dove avevamo pensato di mettere una descrizione che di fatto, se torniamo di là, corrisponde a questo sensore 37, eccetera, eccetera, del sensore, una, un campo physical che forse non avevamo discusso, ma nella mia mente quando l'avevo disegnato lì dovrei scrivere qual è la quantità fisica misurata quindi la temperatura, una pressione, una umidità o quello che sia ma in termini descrittivi le unità di misura jou, kilowatt, gradi kelvin o quello che sia che sono le informazioni fisse di quel sensore quel sensore misura la temperatura e la misura in gradi celsius o in gradi kelvin e gli ho dato una descrizione in modo da poterlo riconoscere Dopodiché, in qualche modo, si dovrà riempire, questa è una parte che noi non facciamo, no? mettiamo alcuni dati a mano, ma in realtà una parte del SISO dovrebbe occuparsi di andare a popolare questa tabella qua, i campioni dei sensori, i campioni raccolti dai sensori. Che, quindi immaginiamo che la, parte di sensori, la tabella sensori sia fissa, la tabella sensor samples, i campioni misurati dai sensori, invece cresce sempre e quindi di ogni sensore vengono raccolti molti campioni e ogni campione è una cosa molto semplice è semplicemente un valore un double che sarà riferito ovviamente a quell'unità di misura là sopra specifica di quel sensore cioè una volta che un sensore misura kilowatt lui misura sempre kilowatt non è che il giorno dopo si mette a misurare le percentuali di, di, di, di umidità no? e quindi cambia l'unità di misura l'unità di misura è propria del sensore non del valore numerico del, del misurato e poi l'istante di tempo in cui questa misura è stata presa. Quindi un valore in un istante di tempo. Quindi questo sensor sample è, di fatto, raccoglie le, possiamo immaginarcele come le, le trend line, no? le linee, no? le grafici dei dati raccolti da ciascun sensore, chiaramente. In questa tabella ci sono tutti mescolati tra di loro, ogni id sensor... Se filtrando la tabella per i vari sensori, otterrò i vari grafici misurati grezzi no? dei singoli sensori, su cui, su questa serie di dati, poi potrò fare le elaborazioni che voglio, appunto le, se devo fare medie, se devo fare somme minime, massime, eccetera. Questa è la parte relativa ai dati, il primo livello. Poi c'è il livello, però abbiamo detto che eh, questo sensore io non lo posso prendere e incasellare dentro il cruscotto, perché poi dall'altra parte avevamo già pensato che l'utente, questa, questa, questa freccia qua va su verso i d user, l'utente definisce dei vari cruscotti, che qua in questa tabella l'avevamo chiamati display anziché cruscotto anziché dashboard, non ricordo perché, ma la terminologia l'abbiamo perfezionata man mano che ci arrivavamo le idee. Quindi questo display rappresenta il cruscotto. e ogni utente può avere più cruscotti definiti e quindi questa relazione qui tra display e che va su verso, verso lo user, l'utente eh, rappresenta tutti i cruscotti definiti da un certo utente adesso, che cos'è un cruscotto? un cruscotto, mi verrebbe da dire forse avevamo detto, è un insieme di sensori scelti dall'utente in realtà non è così semplice perché non è un insieme di sensori, è un insieme di riquadri. Ciascun riquadro riporta i dati di un sensore elaborati in un certo modo. Quindi tra il cruscotto e il sensore non c'è semplicemente una relazione di cruscotto contiene sensori. Ma cruscotto contiene riquadri e i riquadri riportano il valore di un sensore tenendo conto di alcune preferenze, di alcune proprietà, di alcune impostazioni proprie non del sensore del riquadro cioè il fatto che io voglio visualizzare l'ultimo valore oppure un grafico delle ultime 12 ore non è un'informazione che sa il sensore lui misura e basta è un'informazione che sa il riquadro quindi io ho dovuto anche un pochino complicare infatti c'è una versione aggiornata del database per questa componente qui ma lo sarà anche per la parte dei, dei post ovviamente aggiungendo funzionalità serve aggiungere eh, servono ad aggiungere modelli dati che prima non c'erano eh, io ho costruito questa tabellina widget che rappresenta widget è un termine eh, strano che non saprei come tradurre eh, che viene usato eh, nel, in generale nelle interfacce grafiche no? tradurrei un cazzillo cioè un oggettino, un qualche cosina un affaretto, un... No, eh, questo è un po' il senso no, del, del, del termine un qualcosa che c'è dentro delle cose su cui puoi fare qualcosa, no? il widget può essere il bottone, può essere il form, può essere il riquadro, può essere la tendina nel nostro caso è il riquadro che contiene le informazioni sul sensore questo widget cosa mi dice? mi dice che, che l'utente eh, corrisponde a un riquadro che contiene un certo sensore mostrato in un certo stile, questa è la più semplice che, che mi venuta in mente. Un riquadro avrà un titolo, una caption, l'abbiamo notato un attimo fa, che il titolo del riquadro è diverso dal nome del sensore, perché questo stesso sensore può essere usato da 100 utenti e ciascun utente potrà dare al riquadro un titolo diverso. E poi ha un certo, io l'ho chiamato stile, cioè delle impostazioni che dicono come questo dovrà essere visualizzato. Mm? allora dopo essermi maledetto per aver fatto questo disegno tempo fa perché suonava bene eh, mi sono poi costretto a dover costruire dire ok i sensori ci sono questi sensori possono essere incapsulati in widget in riquadri non usiamo pure questo termine italiano se vogliamo è un riquadro caratterizzato da un sensore vabbè da, una, da un titolo una caption una diascalia e lo stile con cui mostrare questo sensore su, questo, su che cosa sia questo stile è tutto da inventare eh, ci stiamo pensando adesso per la prima volta e poi mi piacerebbe dire che a questo punto un cruscotto non è altro che un insieme di widget quindi mi piacerebbe mettere una relazione il tipo che okay, questo widget è dentro un certo display e questo display è una relazione tra widget e display tra riquadro e cruscotto perché tutta l'informazione che mi serve per visualizzare il riquadro ce l'ha c'è una tabella widget, tranne i dati veri. I dati veri li andrò a prendere nella tabella sensor sample che raggiungo attraverso la tabella sensor. Quindi, vabbè, però li ho di là. Cosa manca? Perché ho dovuto fare una tabella in più qua in mezzo? Eh? E eh, manca l'ordine di visualizzazione. Se io dicessi sem semplicemente che il display contiene dei widget quindi la relazione tra display e widget, eh, avrei appunto un insieme. Un insieme, in senso matematico, è un elenco non ordinato. Non c'è un ordine predefinito, quando dico un insieme di elementi, ok? Un insieme di persone, ma in che ordine sono messe? Come viene? Viene. E io invece ho bisogno di rappresentare un'informazione sull'ordine sull no? eh, con cui vengono mostrati questi widget addirittura noi avevamo pensato, sempre perché era gratis, di permettere all'utente una volta che aveva piazzato dei widget, quindi aveva incluso dei widget all'interno di questo cruscotto, di poterli riordinare su e giù. Allora la posizione di un widget, di chi è proprietà? È proprietà del cruscotto no? È proprietà del widget neanche? È proprietà della relazione del fatto che il widget sta nel cruscotto? Cioè il widget non ha bisogno di sapere se è il primo, se è il secondo, se è il terzo, per disegnarsi. No? Lui, quando gli dicono, tu disegnati, eh, aprirà un div e ci scriverà delle cose dentro. E quindi questa, questo ordine è l'unica proprietà in più che questa tabella display widget, che è una relazione tra due, no? mette in relazione il display con i widget, eh, vedete che non fa altro che riferire ok, un display ha un widget, ma specificando in più l'ordine di visualizzazione se noi non fossimo pignoli sull'ordine di visualizzazione potremmo fare a meno di questa tabella eh, volendo potremmo anche questa eh, è una struttura lievemente de, eh, denormalizzata dal punto di vista della base dati nel senso che questo display order vista questa relazione potrebbe anche essere incapsulato dentro un widget però mi è sembrato più pulito mantenerla così perché ci permette di separare, anche dal punto di vista dell'implementazione, due momenti diversi. Il primo momento è, se ti do in mano l'id di un widget, visualizzamelo. E quindi creami un div che contenga le informazioni. Altro, e quindi eh, il lavoro che, che vi racconto oggi, Parto da questa tabella widget e quindi un lavoro che convergerà la tabella widget, la tabella sensor e la tabella sensor sample. Queste tre tabelle qui. Se io ho l'ID del widget, posso già crearmi il riquadro. Poi dove va a finire questo riquadro? In che ordine? In quale cruscotto? Non mi interessa, o meglio, mi interesserà dopo, ma prima di tutto devo essere capace a fare il riquadro. E quindi avrò bisogno di una logica che mi permette di disegnare i riquadri partendo da queste tre tabelle. Poi avrò una logica separata che è quella che mette insieme i vari riquadri un po' come avevamo fatto all'inizio sul template manager in cui c'era una pagina che metteva insieme altre e poi altre che pensavano solamente ciascuna a disegnare se stessa. Allora qui stiamo di nuovo separando ogni widget che disegna se stesso rispetto alla pagina che li contiene tutte. E allora in questo caso si lavorerà su queste due tabelle quell'utente ha scelto un certo cruscotto, questo cruscotto è fatto da un certo insieme di widget richiamati in un ordine e quindi ci sarà una pagina che non farà altro di fare una serie di include di ciascuno dei widget ma che abbiamo già preparato prima. Quindi separiamo queste due parti di sviluppo. Quindi L'obiettivo che ci diamo per oggi è questo. data un riquadro e quindi non sarà ancora generato, no, automaticamente, navigando, dovremo fare un po' di lavoro, eh, richiamarlo a mano, diciamo così, perché non, non, facciamo ancora la parte di gestione dei cruscotti, che come dicevo è anche quella più, più noiosa, più lunga. Eh, partiremo direttamente da qua. Tra l'altro, questo database non, non la racconta tutta, e qui entrano poi in gioco i compromessi tra quello che si studia a scuola e quello che poi è il mondo reale perché noi sappiamo che non è vero che un display è un insieme di widget o meglio che un widget rappresenta i dati di un sensore perché noi abbiamo deciso che un tipo di sensore, ma fatemelo dire tra virgolette sensore Dovrebbe essere la bacheca. Quindi dovremmo a un certo punto poi inventarci un modo per dire guarda che in realtà in questo elenco di widget alcuni sono veri. Allora ti trovi i loro dati nella tabella sensori. Altri invece sono pseudo. Sono widget, sì, sono dei riquadri, ma che contengono non dati di sensori ma altre applicazioni. Quindi, e questo nel database non si vede. Perché l'SQL non è. Non è gerarchico, tu hai una relazione con una tabella, non con una oppure l'altra. E' per questo che partiamo diciamo così, dal basso creando i vari riquadri e poi ci porremo il problema di avere una logica per metterli insieme tutti, anche se sono di natura leggermente diversa. allora come li mettiamo insieme? Beh, nel solito modo io voglio arrivare a un riquadro che contenga ad esempio l'ultimo dato di un campione e noi ci ricordiamo che la trafila era essenzialmente sempre la stessa avevo il database, creo un oggetto DAO che mi permette di accedere e fare le query che mi servono su quelle tabelle del database quindi ne creerò uno solo per lavorare su sensore e sensor sample perché alla fine sono la stessa cosa cioè sono legate talmente strettamente che non ha senso separarli e poi ho bisogno di quelli che abbiamo chiamato transfer object quindi semplici oggetti i cui campi sono la fotocopia dei contenuti o la fotocopia leggermente migliorata dei contenuti delle tabelle in modo da avere degli oggetti che vi posso passare avanti e indietro allora vediamo un po' io appunto ho già fatto una prima implementazione minimale nel senso che mi sono fermato al primo punto in cui c'era qualcosa che funzionasse per poterlo raccontare senza andare troppo in là E di fatto c'è una serie di classi che, adesso scorriamo insieme, che ho chiamato sensor, sensor sample e widget, che sono appunto gli oggetti semplici, quelli che nei pattern chiamo i transfer object, che rappresentano le tabelle. Quindi il sensor sample, partiamo dal basso, è più semplice, non è altro che qualche cosa che contiene un double un double e un tempo che sono esattamente i due campi del sensor sample l'id del sensor sample in realtà non mi interessa no? se questo campione è l'1, 2, 3, 5, il è semplicemente la chiave primaria del database che si auto incrementa ogni volta che aggiungo un nuovo campione, qui farò sempre append. l'id del sensore anche qua ho scelto di non rappresentarlo per semplicità, tanto il campione poi questo campione lo andrò a memorizzare so a livello applicativo di quale sensore fa riferimento eh, queste sono classi che io ho costruito sia in modo da potersi utilizzate come java bean quindi con un costruttore senza parametri a cui do dei valori di default sia invece con un costruttore vero quando mi serve come oggetto no, per crearlo eh, un commento che se vogliamo è più tecnico ma eh, se ci dovete poi lavorare, crea i mal di testa infiniti, è la gestione delle date. Date e ora sono una delle cose meno standard che c'è nel campo dei database. No? Di meno ci sono solo le store procedures. E in particolare, eh, se voi andate a vedere lo standard SQL, andate a vedere invece che cosa implementa il database MySQL, non solo non sono perfettamente allineati, ma addirittura scambiano il significato di alcune cose. E questo ve lo racconto perché se poi dovrete estendere questo, no, non, non, non vi facciate fregare. Nel, allora, in SQL voi potete definire una colonna di tipo date, una colonna di tipo time. In Java attraverso JDBC ci sono dei tipi che sono eh, j, ehm, JDBC, eh, quindi java.jdbc.date e java.sql, ecco, java non ricordavo il package, java.sql.date e java.sql.time che rappresentano quello. Però il campo date e il campo time rappresenterebbero la data e l'ora su due colonne separate. Se volete rappresentare un istante di tempo specifico, quindi con una data e ora ben precisa, lo standard SQL prevede un tipo di dato che si chiama timestamp, no? quindi il timbro orario. E il timestamp non è altro che l'unione di una data, un'ora e centesimi di secondo, o millesimi di secondo, secondo secondo la precisione del database. Questo è ciò che prescriverebbe lo standard. MySQL non fa questo. MySQL implementa un tipo di dato che si chiama timestamp no? un tipo di colonna che si chiama timestamp quindi se create una nuova colonna lo, lo trovate tra i tipi possibili solo che il tipo timestamp di MySQL non implementa il timestamp standard dell'SQL, ma è un tipo diciamo così ad autocompilazione una, se avete una, una tabella con una colonna che si chiama timestamp quello, quella colonna viene aggiornata automaticamente da MySQL tutte le volte che aggiungete una riga se c'è una colonna di tipo timestamp, lui ci ficca dentro a forza l'istante di tempo in cui hai memorizzato la riga o in cui hai modificato la riga. Quindi è un modo, se vogliamo, automatico per, per ricordarsi l'ultima modifica o l'istante di creazione delle singole righe di una tabella. Eh, però in questo caso a noi non, non è questo che serve perché noi il timestamp che vogliamo cioè l'istante di tempo che vogliamo rappresentare non è l'istante in cui ho inserito il dato nella tabella ma è l'istante in cui questo dato è stato misurato magari è diversi secondi fa o magari era ieri e se vado a ricaricare i dati dopo un dump da un'altra tabella non voglio che questi timestamp vengano ricreati oggi voglio che mantengano quelli vecchi quindi questo tipo timestamp è un po' pericoloso da usare a meno che uno non lo usi per lo scopo per cui è stato pensato, cioè avere una traccia di quando sono state modificate le righe del database, in automatico. Allora, per fare ciò che vogliamo fare noi, cioè registrare una data e un'ora, anziché eh, in una sola cella e non separare in due colonne, esiste invece MySQL implementa un tipo di dato che si chiama date time, che invece non è previsto dallo standard, ma fa abbastanza quello che nello standard farebbe il tipo di dato eh, timestamp. Quindi DateTime è una colonna unica che contiene sia data che ora. Non è, non è prevista dallo standard, ma in MySQL funziona. Quando ho colonne di tipo time a livello Java, questo quindi a livello eh, MySQL, a livello Java questo dato lo posso memorizzare in un tipo di dato che è una java.sql.timestamp, di cui non possiamo vedere la documentazione perché manca la rete, ma è di fatto una sottoclasse di java.util.date che contiene eh, data e ora messe insieme essenzialmente. e anche frazioni di secondo ma in realtà le frazioni di secondo MySQL non le memorizza quindi eh, ce le perdiamo saranno sempre zero quindi c'è questa diciamo, complicazione in più tra data e ora quindi tra la classe date, la classe time e la classe timestamp in java che corrispondono alla colonna di tipo date, la colonna di tipo time, la colonna di tipo date time e non timestamp in MySQL. Quindi questo è il modo più comodo di, di gestire gli istanti di tempo. Vabbè, a parte questo, eh, questo è un oggetto molto semplice che contiene il, il, il singolo dato del sensore. Poi dicevamo, c'erano gli altri oggetti che sono il sensore stesso. E il sensore continua a essere l'ID sensore, descrizione, physical units e company site. Che sono esattamente dove era qua? Esattamente le 5 colonne della, della tabella sensore. Quindi sto ricreando oggetti questo è un lavoro molto noioso perché si tratta di andare a ricopiare i nomi delle colonne e poi farci costruire i costruttori e i getter get setter per ciascuno di questi. E la stessa cosa per l'oggetto widget, che è un pochino più complicato perché poi è quello su cui faremo il lavoro, perché è quello furbo, diciamo, no? Allora, l'oggetto widget, ricordiamoci cos'è per noi nel database un widget, un riquadro, nel database è, vabbè, ha un suo ID e poi è riferito a un certo sensore e ha una didascalia e uno stile. id widget, id sensor, caption e style quindi questi quattro parametri sono esattamente riportati qua con la differenza che style eh, l'ho definita come, come classe enumerata in cui elenco i possibili stili che un display può avere per ora ne ho messi tre di esempio quindi è un, è un enum, quindi una classe che contiene una serie di costanti al suo interno definite in questo caso last, l'ho chiamato last cioè l'ultimo valore fornito dal sensore che possiamo chiamare il valore corrente no, a parole diciamo cos'è il valore corrente della temperatura il valore che la temperatura misurata da quel sensore ha adesso in realtà non è vero, noi non siamo mai in grado di visualizzare il valore corrente della temperatura siamo solamente in grado di visualizzare l'ultimo valore che lui ci ha mandato. Quindi l'ho chiamato last e non current. Poi ho, beh, ho provato a mettere table, ad esempio, il, una tabella, una, la storia degli ultimi campioni sotto forma di tabelle o la storia degli ultimi campioni sotto forma di grafico. E qua si potrebbe aggiungere la media, potrebbe... Insomma, aggiungiamo varie tipologie di elaborazione. Okay? Per ora l'ho previsto come campo con più valori, ehm, per ora funzionerà solamente il primo. Implementiamo solamente il primo, poi gli altri poco per volta li faremo crescere. Quindi, stiamo ricordiamoci, cercando di colmare no, il gap che c'è tra queste tabelle del database e questa interfaccia, questo riquadro che vogliamo generare. Quindi il primo livello è stato creare gli oggetti che rappresentano i dati. Poi bisogna... Eh, a livello di eh, pagine server, costruire effettivamente questo rettangolo. Quindi un controller e una view che permettono di visualizzare questo dato. <coughs> La view che cosa farà? La view prenderà i dati, in questo caso sarà il valore dell'ultima misura presa, e li metterà in un riquadro all'interno della pagina, quindi questo è il lavoro più semplice. La, view, ah no, la parte complicata del lavoro delle view è quella del, dell'aspetto grafico quindi fogli di stile e cose di questo genere perché i dati in qualche modo il controller li dovrà preparare quindi il controller dovrà preparare le informazioni affinché la view possa visualizzare, possa visualizzare questi dati per questo motivo il controller, io ho pensato che il controller e la view si, si parlino attraverso un oggetto di tipo widget io sono il controller, dico, so che bisogna visualizzare la widget 37, il riquadro che è l'ID widget 37, gli carico i dati al suo interno, controller, quindi parlo col DAO per caricare i dati, e poi passo la view, to visualizza. Questo richiede che alla view arrivi non solamente widget, ma arrivino anche i dati, i valori. Però non, compl non volendo complicare troppo i Bing, io quello che ho fatto è stato di potenziare, tra virgolette, la classe widget. La classe widget rappresenta queste quattro colonne del database ma in più rappresenta anche i dati sottostanti. La tabella widget rappresenta solamente le informazioni per generare il riquadro, ma in questo oggetto io ho aggiunto anche una coppia di sensor, cioè i dati che, che rappresentano le informazioni sul sensore e i dati che rappresentano last sample, per ora abbiamo detto facciamo solamente il last, quindi mi basta quello l'ultimo campione ricevuto così se incapsulo questo in un bin di richiesta, il controller non dovrà fare altro che popolare chiaramente i campi di questo widget conoscendo i campi di questo widget andare a interrogare il database per ottenere informazioni sul sensore che abita in quel widget e conoscendo i dati del sensore, andare a popolarlo, popolare questo bin anche con i valori dell'ultimo campione misurato da quel sensore. Questo è il lavoro che dovrà fare il controller. Mi prepara un bin che contiene le informazioni sul widget, sul sensore e sui dati, e poi lo passa alla vista. Le informazioni sul widget da dove arrivano? Beh, in realtà dovrebbero arrivare dal cruscotto, perché come fa il controller a sapere quale widget l'utente vuole visualizzare beh, dovrebbe partire dal cruscotto che l'utente vuole visualizzare e per poi avere l'elenco dei widget e visualizzarli uno a uno eh, però questa parte del cruscotto non ce l'abbiamo ancora quindi facciamo finta cosa vuol dire facciamo finta vuol dire che io mi sono fatto a questo punto passiamo alle pagine web dentro moduli una cartella che si chiama display dentro display Ossia sia sensore che user posts, è la parte sul sociale, che non vi faccio ancora vedere perché ci lavorate domani, questo è il controller che ho chiamato doSensorValue, che fa coppia con una view che ho chiamato view viewSensorValue. Allora, doSensorValue che cosa fa? Allora, i passi che abbiamo detto prima erano, parto dal widget, Popolo il widget, con l'informazione del widget, popolo il sensor contenuto dentro informazioni sul sensor dentro il widget e una volta che ho il sensor vado a raccogliere l'ultimo campione di quel sensore. Questa pagina, questo controller è diciamo così, quasi completo, tranne per il primo passo, cioè quello di popolare i dati del widget, perché dovrei avere i cruscotti per poterlo fare. Non posso popolare purtroppo la tabella widget perché eh, non ho, non ho la, la relazione con nessun display. Ma va bene. Allora mi costruisco un oggetto widget a mano. Quindi queste tre righe è qui dove sto barando. No? Sto barando e sto facendo finta che esista un widget con id uguale 1, con questa caption, con id sensore 1, che rappresenta i dati del sensore numero 1. Questo l'ho fatto a mano, normalmente questo lo dovrei prendere dal, dal DAO che va a interrogare il database conoscendo i cruscotti eccetera eccetera. No? Però da qualche parte bisogna tagliare, E allora ho deciso di tagliare qui. Parto da qui, poi quando faremo la parte dei cruscotti ovviamente andremo a rivedere queste linee e non più ficcarci dentro dei dati così di forza, ma eh, andarli a prendere veramente dal DAO. Da qui in poi invece ho scritto c'è il codice normale. Ah, manca un campo nel sensor widget che è lo stile avrà quattro campi, lo stile non l'ho scritto perché in realtà eh, il default è già quello che mi serve, last. quindi il valore che viene già precaricato alla creazione dell'oggetto è già quello più semplice, il sensore più semplice, lo stile dammi l'ultimo valore, do sensor value. Allora che cosa fa il controller adesso? Vabbè, a parte le singole istruzioni, get the sensor, get the data. Cioè, dato il widget, vai a interrogare il database per avere informazioni sul sensore che deve essere deve popolare, deve abitare in questo riquadro. E poi, dato il sensore, vado in funzione dello stile di visualizzazione dovrò andare a chiedere l'ultimo campione o la serie degli ultimi campioni o la serie delle medie o quello che dovrà essere. Eh? E quindi... Eh... Lo posso fare solo dopo che ho il widget che mi dà lo stile e il sensore che mi dice dove sono i campioni, essenzialmente. In questo caso, quindi, ho fatto uno switch per vedere i vari casi possibili, e di quei casi possibili ne ho uno solo, che è quello del last, in tutti gli altri casi per ora lancio un'eccezione per dire, guarda, questo non lo so ancora fare. Eh? Dopodiché faccio il forward a una vista. Quindi alla fine il lavoro di questo controller è quello di popolare, come abbiamo detto, l'oggetto widget, che l'ho messo come bin di richiesta, l'ho chiamato sensor widget, con questi tre livelli di informazione. Il widget stesso che abbiamo messo a forza, il sensore, ecco, il sensore come lo riempio? Ma eh, avrò un sensor data DAO che è la classe che mi permette di accedere al database, con, alla, alla parte del database che contiene informazioni sui sensori dove l'operazione vera e propria è questa, get sensor data. Get sensor data è un metodo del DAO che, come dice il nome, legge dal database i dati di quel sensore. Quale sensore? Quello il cui campo id sensor è stato preimpostato. No? Ricordate l'idea dei transfer object in cui metto il campo che corrisponde alla chiave primaria, lo metto a mano e lui, il DAO, mi popola gli altri campi di conseguenza. Allora, ciò che ho fatto è qua ho creato un oggetto sensore. Ho impostato l'ID sensore di quel sensore con l'ID sensore che il widget mi dice che vuole visualizzare. Quindi il widget dice: Io sono un widget per visualizzare il sensore 1. Ok, mi crea un nuovo oggetto di tipo sensore che ha l'informazione che lui è il numero 1, e poi col sensor data vado a leggere il database per prendermi gli altri dati. E questo oggetto sensore lo vado poi a memorizzare dentro il widget questo è essenziale perché altrimenti la view non avrebbe una copia del sensore dell'oggetto sensor perché come bin di richiesta c'è solamente il widget eh? quindi lo memorizzo questo sensore che ho popolato dal database questo è il lavoro vero e proprio di database lo memorizzo dentro il widget e la stessa cosa la faccio sul, sul sample quando beh, nel caso in cui che sarà di sicuro questo per noi per il momento mi interessa solamente l'ultimo campione, chiedo al database dammi l'ultimo campione di questo, relativo a questo sensore. E popolami l'oggetto sample. Qui in questo caso ho due parametri perché l'oggetto sample avevo scelto di non metterci dentro l'ID di sensore. Quindi... E questo oggetto sample lo memorizzo di nuovo dentro il sensor widget, dentro il bin di richiesta. Dopodiché faccio una forward. Dove è andato? Qua alla view sensor value quindi lo schema è sempre lo stesso la cosa difficile è riuscire a non perdersi tra i vari livelli, tra i vari eh, punti in cui ci sono le informazioni do sensor value chiama view sensor value che per ora l'ho fatta molto semplice ricordiamoci che sempre c'è il template manager che a un certo punto include le varie view all'interno del riquadro principale del sito eh, quindi basta fare una forward a index.jsp per farci includere questa nel riquadro corretto del sito e eh, io richiamo il bing e devo semplicemente mostrare delle informazioni che già ci sono che già sono presenti dentro il bing, qui ho usato l'expression language come scorciatoia sensorwidget.getcaption come titolo, il sensore, la descrizione però non ho curato per nulla lo stile per il momento okay? ma la view come vediamo in questo caso è semplice Se fosse eh, uno stile di tipo tabella, allora dovremmo fare un forward verso, non sarà più viewSensorValue, ma sarà viewSensorTable o qualche cos'altro. Avremo delle view diverse che costruiscono, eh, quello che cercavamo di dirci prima, disegnano un riquadro. Un riquadro che è, sarà sempre in un div class uguale sensor sensorBox e poi si gioca con i fogli di stile per farlo comparire in un certo modo. Cosa manca a tutta questa chiacchierata? Manca chi fa il lavoro per davvero, cioè il DAO. Il DAO è quello che ha quei due metodi che in questo momento ne stiamo usando solamente due, dunque il doSensorValue, ha un metodo che è getSensorData e l'altro che è eh, getLastSensorSample. Get e questi ovviamente corrispondono quindi sensor data DAO corrispondono a delle query nel database, quindi il lavoro vero e proprio avviene qua dentro, nascosto dentro il DAO. Quindi get sensor data prende di fatto, select ID sensor, tutti i dati di un sensore, dalla tabella sensori dove l'ID sensor è quello che ti dico io. No, ricordiamoci che usiamo sempre le, il prepare statement col punto interrogativo per evitare qualunque problema di di escaping di caratteri particolari e poi qua c'è lavoro invece lo lavoro JDBC faccio la query imposto il parametro la eseguo e vado a leggere il risultato che in questo caso è costituito da una sola riga perché ho fatto un filtro sulla chiave primaria quindi ce ne sarà una sola e popolo riempio i campi dell'oggetto sensore che mi è stato passato come parametro e così come l'altro get last sample, fa lo stesso lavoro Prende il sensore, prende l'oggetto sample da riempire e la query che farà è dalla tabella Sensor Sample, seleziona le righe il cui ID di sensore è quello che voglio vedere e prendimi il più recente, il campione più recente, l'ultimo campione. Come faccio a prendere l'ultimo campione? Ordino per data decrescente, in modo da avere i primi in alto, e gli dico di restituirmi al massimo un risultato. Limit è un'istruzione semi-standard, nel senso che è supportata da tutti i database, ma poi i parametri sono interpretati in modo diverso. Nel caso di MySQL, l'istruzione Limit, normalmente una, una select mi dà tutti i risultati che corrispondono ai criteri. La Limit mi dà solamente un certo, una certa finestra di risultati. La finestra che inizia alla riga 0 è lunga una riga. Quindi il primo parametro della limit, nel caso di MySQL, è la riga di partenza. Quindi, se volessi ne so, mostrare i risultati a gruppi di 20, il primo darei 0, il secondo darei 20, scriverei 0, 20, poi la seconda qui 20,20, 20, 20, quindi dal 20 per altri 20 in avanti, 40, 20 e così via. Quindi il primo parametro mi dice da dove partire, il secondo parametro mi dice per quante righe voglio al massimo come risultato, se ce ne sono di meno non me le dà. E quindi ho ordinato per data e ho preso solamente la prima riga. Questa è la query che voglio fare e poi qui c'è la solita tiritera di JDBC per arrivare finalmente a eseguire questa query e una volta che l'ho eseguita prendo gettimestamp del datetimestamp e getdouble del valore. Quindi alla fine nascotte sotto, ci sono. questa classe per il momento ha solamente questi due metodi implementati che è ciò che mi serviva allora come facciamo a vedere se funziona eh, io eh, per provare abbiamo detto che la tabella widget non ci serve ancora no? perché fa parte, io nel database l'ho racchiusa in questo riquadro sui dashboard, sui cruscotti no? fa, in un certo senso filosoficamente fa parte del cruscotto eh, devo popolare in qualche modo e il coscotto mi ha detto che il widget lo facciamo noi finto dicendo ok è un widget che, che visualizza il sensore 1. Quindi io nel database mi sono inserito in, un sensore finto a cui ho dato l'id 1 chiamato test sensor number 1 poi vi farò il dump così potete anche importarvelo col database con già questi dati dentro che fa finta di misurare la temperatura in Kelvin, sulla Company Site 1, che è a caso, e di questo sensore, in questo caso ho messo solamente un campione, stamattina, ho messo io la data qua, 10 gennaio 2012, 10.05, ma l'ho infilata io a mano, l'ho inventata, quindi potrebbe essere qualunque cosa, l'ID sensore 1, valore 37,5. L'ID sensor sample non l'ho specificato perché è un auto increment che si genera lui da solo quindi nel database ho inserito questi campi in modo che il database possa la, la, le query possano lavorare e quindi posso partire ecco il problema è che mh, non abbiamo ancora modo di richiamarla questa funzionalità qui perché eh, di nuovo manca, qui, tutta questa vista dovrebbe essere richiamata dal, dal, dalla logica non, non, non tanto dal due sensor, da questo controller, ma da un controller più complicato che genera il cruscotto allora noi lo facciamo, la richiamiamo a mano per testarlo. Chiamarlo a mano significa, apriamo il sito. E vediamo se funziona. Fatemelo aprire con Firefox magari. Solo perché è più comodo da lavorarci. Eh io faccio il login per avere una sessione valida in, questo, in questa pagina nello specifico la sessione non mi serve però in generale tutte le informazioni sull'utente anche no, dovrebbero quindi nel, nel controller avevo messo un controllo che questa pagina fosse accessibile vedete, if user data .is valid, agli utenti collegati questa è una pagina tra virgolette protetta del sito così volevamo e così deve essere eh, in realtà siamo, facciamo parte della visualizzazione eh, non mi ricordo l'ho messa della visualizzazione del cruscotto non basta sapere l'indirizzo della do no, del controller che genera i cruscotti perché ciascuno lo possa vedere la pagina del controllo la prima cosa che fa è dire guarda che se tu non sei un utente collegato non faccio tutte queste query, non ti faccio vedere i dati dei sensori, se no chiunque potrebbe vedere i dati dei sensori degli altri, ma ti rimando di brutto all'index. Ti faccio una redirect all'index dicendo tu non sei collegato, quindi torna all'home page, ti sbatto in home page. Solo se sei collegato ti permetto di andare avanti. Questa logica ci dovrebbe essere, ci deve essere, in tutte le pagine interne del sito. Ogni pagina interna del sito come prima cosa deve controllare se è una pagina prevista solamente per gli utenti registrati, deve come prima cosa fare questo controllo. E quindi per poter lavorare, per non farmi sbattere fuori, dovrò come si chiama? test boss, collegarmi col mio utente. E una volta che mi sono collegato, me ne accorgo perché vedo il menu completo in teoria basterebbe andare su cruscotti e lo vedrei, ma non c'è ancora questa parte e allora mi richiamo il mio controller a mano dove l'avevo salvato questo controller? dentro modus displays sensor do sensor value Vabbè. modus displays sensors do sensor value.gsp giusto sì. ci arriverò quando sarà tutto finito tramite la navigazione dei cruscotti per ora lo provo direttamente displace sensors sensor senza la s ecco qua e qui mi fa vedere sensor, my sensor number one, description, value no? il 37,5 che abbiamo visto un attimo fa nel database e questa è la view, chiaramente uh, my sensor number one è, sarebbe la didascalia, il nome del riquadro che adesso dovremmo poi formattarlo come titolo, no? uh, c'è tutta la grafica da fare ancora quella descrizione l'ho messa solo per essere sicuro di andare a leggere il dato giusto. Sono i dati che sono presenti nella tabella sensore, quindi sia la description, test sensor number one, sia la physical, che sarebbe questa parolina qua, te temperatura. E poi c'è l'ultimo valore, questo 37,5, che mi ha restituito la query. In realtà potrei anche scrivere vicino a quale istante di tempo è relativo questo quest'ultimo valore. Quindi da qui, questo è lo scheletro minimale, per andare avanti chiaramente bisognerà mettere a posto la grafica in modo da renderlo gradevole, aggiungere almeno un altro tipo di sensore, che è quello della tabella, lo storico, che ne so, degli ultimi 5 campioni o quello che vogliamo. E quindi un secondo tipo di, di view, a un certo punto, e anche un secondo tipo di lavoro che dovrà fare il controller per preparare il bin affinché quella view possa visualizzare i dati, e poi più avanti vedremo il grafico. Uh, e, e poi c'è il grosso capitolo di far sì che questo non venga richiamato scrivendo l'indirizzo a mano ma venga richiamato dal cruscotto ma questo è un capitolo separato sempre rimanendo su questo capitolo uh, una cosa che mm, possiamo decidere è table no? sensore di tipo tabella supponiamo che dentro abbia gli ultimi 10 campioni oppure magari ci sia un parametro di configurazione che in più da qualche parte dovremmo memorizzare che mi dice quanti campioni voglio vedere non è particolarmente complicato basta prendere questo codice aggiungere un nuovo, un nuovo tipo eccetera. Eh, la parte interessante sarebbe che quando io creo un oggetto di tipo tabella l'utente possa poi fare lo scrolling avanti e indietro di questa tabella quindi magari mi fa vedere gli ultimi 10 campioni ma se l'utente vuole andare più nel passato lo possa fare allora, vuol dire che a questo punto la view deve generare non solamente la tabellina con i valori, ma anche metterci dentro del codice JavaScript affinché in modo asincrono, se poi l'utente vuole andare a vedere, fammi vedere i 10 precedenti, non vado a ricaricare tutta la pagina, ma vado semplicemente a, a, ad aggiungere nuovi dati alla tabella. Quindi qui le cose poi si possono complicare praticamente all'infinito aggiungendo no, le funzionalità di interazione su questa. Adesso quando c'è un numero da solo non c'è interazione da fare ma già quando ci fosse una tabella, anche solo il fatto di ordinarla in modo diverso, è un lavoro che posso fare, riordinarla, non so, per data o per valore, non ha molto senso, ma è un lavoro che posso fare localmente in JavaScript, riordinando le righe della tabella. Invece andare ad aggiungere nuove righe, andare a pescare nuovi dati, è una funzionalità che si può aggiungere, ad esempio in AJAX, e quindi complicando, avendo poi la servlet che mi dà semplicemente le righe aggiuntive man mano che le chiedo. Questa parte sull'interazione in Ajax del cruscotto finito, del riquadro finito, la, la, la vedete meglio domani quando vediamo la parte sociale di, di post, dove lì effettivamente questi post si devono aggiornare in tempo reale in modo asincrono, quindi è necessario. Okay?